ora vedi sta tenendo l'ambulanza è fatto scena che possono scendere loro subito si apprestano ad andare al paziente, quello un po' più critico Sanci mi metto il run con Andrea intanto chiamo la centrale eh. allora lui chiama la centrale trovato sul campo destro cosciente, di aeree libere e abbiamo messo il collare.